ben ritrovati a punto giorno affrontiamo un tema importante relativo all'agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata le novità, i vantaggi con la dottoressa Eleonora Mennella benvenuta, grazie di essere qui con noi grazie, saluto tutti i telespettatori ecco. eccoci qui, allora insomma parliamo di questa dichiarazione eh, dei redditi questa pre dichiarazione precompilata nata. ci sono novità, come è nata intanto che cosa significa la dichiarazione esatto. precompilata esatto, cominciamo a definire che cosa si intende proprio per dichiarazione precompilata la dichiarazione precompilata è un modello dichiarativo che viene ad essere predisponente dall'amministrazione finanziaria con i dati che sono presenti nell'anagrafe tributaria che vengono opportunamente integrati dalle informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta dalle banche, dalle assicurazioni e dai altri soggetti terzi. La dichiarazione precompilata eh, ha debuttato nel 2010 per la prima volta nel nostro ordinamento ma ha rivoluzionato in maniera copernicana i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente perché in realtà ha consentito di superare il tradizionale sistema di liquidazione delle imposte che prevedeva l'adempimento dell'onere dichiarativo in capo al contribuente, molto spesso questo onere era sentito come complesso, particolarmente difficoltoso, e ehm, sposta eh, le dinamiche tra amministrazione finanziaria e contribuente in quanto eh, incombe in capo all'amministrazione finanziaria l'onere di reperire le informazioni che sono necessarie per la, eh, elaborare una dichiarazione. Vengono poi queste informazioni elaborate opportunamente nel modello dichiarativo che viene proposto al contribuente, il quale poi è libero di accettare o modificare, quindi eh, gli residua proprio l'onere di verificare la correttezza e la completezza dei dati che risultano essere indicati. Questo perché in risposta proprio a un invito che la Commissione europea eh, ha rivolto a tutti gli Stati membri ehm, si vuole alleggerire l'onere dichiarativo, renderlo meno complesso e soprattutto meno costoso specie per le persone fisiche. Quindi sono in dubbi i vantaggi relativi alla dichiarazione precompilata. Assolutamente, Ci sono dei, è stato superato sono dei precedenti criteri sostanzialmente. Sì, esatto. No? Quest'anno, questa seconda stagione è stata aperta proprio all'insegna di grandi novità. La dichiarazione precompilata infatti viene ad essere elaborata anche in assenza di una dichiarazione precedente e questo è un aspetto importantissimo soprattutto per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, perché si troveranno elaborata la dichiarazione e potranno quindi verificare la correttezza dei dati dei redditi percepiti, delle giornate lavorative delle ritenute e così via ma la dichiarazione precompilata quest'anno presenta grandi novità anche perché viene elaborata anche per soggetti che sono titolari di partita IVA sì, sì, certo. nonché per soggetti che comunque ehm, eh, hanno eh, Diciamo, eh, l'onere di adempiere alla presentazione della dichiarazione per conto dei soggetti tutelati e minori. Ma un'altra importante novità attiene proprio alla possibilità di accedere alla dichiarazione precompilata anche in assenza di certificazione unica. Quindi in tutti i casi in cui il sostituto di imposta o ha trasmesso tardivamente rispetto alla data del 7 marzo la certificazione unica o ha omesso di farlo, comunque eh, i lavoratori, i titolari di redditi eh, assimilati, i lavoro dipendenti, avranno la possibilità di accedere alla dichiarazione precompilata e di modificare o accettare i dati che risultano essere proposti. In unico caso di esclusione è soggetto deceduto? Esatto, perché in caso di soggetto deceduto non è possibile accedere alla dichiarazione precompilata, ma è possibile comunque trasmettere il modello unico in modalità web. Parliamo del 7.30, 7.30 l'unico e poi sì. il congiunto precompilato inviato. comunque Sì, perché quest'anno certo, quest intanto si parla di dichiarazione precompilata, quindi eh, non è soltanto il modello 7.30 interessato dalle novità, ma anche il modello unico. E soprattutto abbiamo la possibilità eh, di trasmettere direttamente anche il modello 7.30 a congiunto precompilato. C'è cioè una piattaforma che tra l'altro eh, è molto agevole quindi facilita eh, il contribuente nella scelta e eventualmente anche nell'adesione al modello 730 eh, congiunto precompilato. Una precisazione per il modello 730 congiunto precompilato va fatta perché è possibile diciamo, adoperarla e inoltrare la dichiarazione in modalità diretta soltanto se in capo a entrambi i coniugi vi è almeno una certificazione unica con all'interno l'indicazione del codice fiscale dell'altro coniuge. No, questo, questo sicuramente. In aggiunta agli oneri ci sono poi anche... Il debutto no? di nuove, sì, tipo, sì, per sì, esempio sì, la previdenza sì. complementare, le spese sanitarie. Cioè... Sì, sì, sì, grazie al potenziamento e all'integrazione dei dati presenti in anagrafe tributaria, quest'anno debuttano in dichiarazione una serie di altri oneri, sia deducibili che detraibili. Vediamo infatti la presenza di uh, spese universitarie, di spese sanitarie, anche se per questo primo diciamo, anno non saranno sicuramente complete, le spese funebri, poi eh, troveremo anche i dati della previdenza complementare, nonché i bonifici relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e le spese di riqualificazione energetica. Eh, pensiamo che quest'anno c'è un ampliamento della platea interessata infatti alla di dalla dichiarazione precompilata, si parla di circa 20 milioni di contribuenti interessati dal modello 730 precompilato e circa 10 milioni di contribuenti interessati dal modello unico, quindi è un notevole ampliamento della platea che potenzialmente può accedere alla dichiarazione precompilata. Parliamo di questi vantaggi che ci sono, perché naturalmente poi so Fisco sì. vuole essere amico, poi parleremo anche di appuntamenti che ci sono, certo. sono anche dei seminari insomma, in qualche certo. modo per informare, perché il fisco si viene sempre visto un po' con diffidenza, un po' come eh, il nemico dall'altra parte della barricata, in realtà voi state facendo anche un lavoro di comune proprio. Certo, proprio di, di informazione, vogliamo arrivare anche per i ai contribuenti. Certo, uno studio che è stato condotto nel 2014 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico mostra quali sono i vantaggi della dichiarazione precompilata, i vantaggi sono notevoli, attengono sicuramente alla riduzione degli oneri in capo ai contribuenti per la redazione della dichiarazione e per l'inolcio della stessa, quindi una riduzione dei costi ma anche una riduzione della complessità che attiene proprio all'invio um, all e all'elaborazione della dichiarazione. Abbiamo inoltre una riduzione degli errori di compilazione, perché la dichiarazione precompilata comunque aiuta il contribuente a comprendere quelli che sono i dati, la qualificazione, la natura di, diciamo, dei, uh, dei redditi o degli oneri che risultano essere inseriti. Uh, aumenta anche il senso di fiducia e comunque nell'ambito dell'istituzione le vede anche molto più vicine l'amministrazione finanziaria in questa fase e consente di avere un'accelerazione importante nelle erogazioni dei rimborsi. Quindi sicuramente si tratta di vantaggi innegabili. Come si accede a questa dichiarazione? parliamo del Fisco Online anche, soprattutto. Sì, sì, allora è possibile accedere alla dichiarazione precompilata sia utilizzando le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, quindi Fisco Online, sia mediante il PIN dispositivo dell'Inps. Per coloro che hanno il PIN ordinario è possibile eventualmente chiedere il PIN dispositivo, quindi la conversione, direttamente tramite Tutto, il sito dell'INSS. Possiamo dell vedere dal, dal sito proprio anche Fisco Online. Esatto, no? Fisco Online. Fisco Online è, ehm, è una piattaforma che comunque presenta delle grandi potenzialità. Intanto perché è possibile ehm, accedere e avere una serie di servizi che vanno oltre la dichiarazione precompilata. È possibile cioè ehm, interrogare le dichiarazioni trasmesse per gli anni precedenti, i contratti di locazione, sì. consultare i dati catastali degli immobili di cui siamo in possesso, effettuare il versamento delle imposte e uh, quindi fare tutta una serie di uh, avere una serie di servizi che comunque sono, importanti. sono. Sì, perché il PIN in realtà uh, può essere richiesto sia direttamente recandosi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sia in internet. C'è un um, apposito indirizzo um, uh, che consente appunto tramite la registrazione di ottenere a domicilio uh, la seconda parte parte del, del codice che poi consente l'accesso e immediatamente la prima parte dello stesso. Diciamo che ehm, oltre alla possibilità di accedere tramite Fisco Online è possibile utilizzare abbiamo detto il PIN dispositivo dell'Inps ma anche le credenziali di NoiPa per i lavoratori dipendenti che ehm, so, dipendono da un'amministrazione che ha aderito al servizio NoiPa ma anche tramite il sistema pubblico dell'identità digitale che è un importante sistema perché consentirà ai privati e alle imprese di interloquire con le pubbliche amministrazioni Amministrazioni uh, direttamente avendo un'unica identità digitale, quindi un unico pin, un unico password rapportandosi con tutte le amministrazioni digitali. Siamo, siamo nei tempi sulla, sulla dichiarazione, sono i termini? Certo perché la dichiarazione precompilata intanto è, è accessibile dal 15 aprile quindi dal 15 aprile tutti i contribuenti hanno avuto Ho la possibilità di consultarla mentre invece dal 2 maggio è possibile appunto accettarla, inviarla oppure modificarla e inviarla Entro. Entro il 7 luglio va fatta la trasmissione per il modello 730 precompilato, mentre invece per il modello unico rimane la scadenza del 30 settembre. Siamo così in conclusione, però ci teniamo molto a raccontare e a spiegare quali sono i prossimi incontri formativi no, presso l'ufficio territoriale. Certo, certo. E anche quest'anno l'ufficio territoriale di Genova 1, che è sito in piazza Carignano 2 a Genova, eh, si è fatto promotore di un importante progetto di eh, informazione per tutti quanti contribuenti che magari sono curiosi ma timorosi di utilizzare questo strumento e il prossimo incontro è previsto proprio per domani 12 maggio 2016 dalle ore 15.30 alle ore 17 ci concentreremo proprio sulle funzioni dell'accettazione della modifica e dell'invio della dichiarazione precompilata la prossima settimana invece nelle date del 16 maggio e del 19 maggio eh, ci focalizzeremo su quelli che sono i quadri della dichiarazione perché il nostro obiettivo è proprio far conoscere la dichiarazione precompilata, superare i timori che possono ovviamente diciamo, caratterizzare i contribuenti che approcciano con questo nuovo strumento e soprattutto dargli tutta l'assistenza e il supporto necessari affinché possano comprenderla e apprezzarla. Benissimo, insomma abbiamo fatto veramente bravissima una carrellata di informazioni importanti, grazie alla dottoressa Leonora Mennella, agenzia delle entrate, grazie di essere stata con noi, grazie, naturalmente grazie a voi poi tutte. sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci sono appunto come hai detto tutte le certo, indicazioni, un certo. vero e proprio vademaku perché non è molto semplice a volte, no, però insomma certo. poi chiaramente fatevi aiutare delle agenzie che sono naturalmente prontissime. Ci fermiamo certo. qui per questo punto giorno, state con noi arrivederci. Arrivederci.